Buonasera, Lego Harry Potter, quinto anno, parte 2 Andiamo subito a continuare questo videogioco Il framerate è parecchio instabile Abbiamo sbloccato nel frattempo Mundungus Fletcher Però fatemi un attimo andare nelle opzioni, un secondo Configurazione video Andiamo a fare un 1080p, dove qua? E sincronizzazione verticale, facciamo sì Ok, accetta un secondino, eh, perché altrimenti qua utilizzano. Ok, si sì, va bene, eh, fatemi vedere un secondo se anche a livello di OBS va bene, tutto bene. Sì, anche se comunque il uh, frame rate rimane abbastanza ignobile. Ma dettagli. Allora, io qui volevo usare il Lingard su queste cose ecco fatto, appunto. Grazie. Ti ho, ti ho rimesso a posto la tua. Cioè fusaglia qui, mondungus del cavolo. Sì, comunque il framerito è davvero brutto, madonna. Allora. Posso salire qua sopra? No, posso usare però Vingardium Leviosa. Ok, dove stai andando? Dove vai? Dove vai? parte a, a uccidere i maghi. Ok, mi ha dato un po' di monetine. Ma niente di che. Speravo in qualcosa di più. Allora Proseguiamo Perché che è proprio ottimizzato male questo gioco eh. Alla faccia ragazzi Allora Qui dentro Sono i personaggi da sbloccare immagino I personaggi sbloccati Vediamo eh Cosa ha fatto? Ha disegnato una V Di Weasley Poi c'è qualcuno che continua a fare Va bene Senti, lo senti, incazzatissimo. Anche questa, V. Ah, perché questo è l'allestimento del loro negozio? Lo stanno allestendo? Tiri Wispy Weasley nel loro negozio. Vediamo. Per me si, sì, eh. Vediamo di salvare il tipo lì prima di tutto. Studente in pericolo salvato. Grazie. Quindi ci sono ancora gli studenti in pericolo da salvare. Poi colpiamo il ragnone. Così possiamo salire, no? Spero Vai No non possiamo salire No Che delusione Che tragedia Che brutta cosa Vabbè Altra V qui Vai Ecco fatto Poi qui dietro non c'è niente Perfetto Allora possiamo proseguire per adesso Non possiamo comunque salire lì Quindi usciamo Ok Scope Facciamole partire Vai. Quel po' di soldini Un po' ovunque Poi Vediamo cosa si può fare qui Qui dentro Madama Matilda C'era scritto come scusa Questo è per cambiarsi di vestiti Immagino Credo Ah c'era uno studente In pericolo e un mattoncino d'oro Qui dentro e quanti soldi tra l'altro? Mattoncini d'oro E siamo a 5 su 200 Perfetto, ho preso questi prima che scomparissero Allora, poi qui cosa si può fare? Ah, un altro personaggio sbloccato Ma stiamo sbloccando un sacco di roba fin da subito Madame McLan E immediatamente proprio Primo ci aveva messo un bel po' prima di iniziare a sbloccare roba, eh? Parecchio ci aveva messo in realtà. Oh, uh, posso colpirti Ah! E poi cosa fai ora, eh? Ah, mi dai un bordello di monete perché ti ho tirato giù dal divano? Ok. Va bene. Andiamo avanti, allora. Guarda Ron con i capelli lunghi Che brutto che era Ron con i capelli lunghi Vado ragazzi Allora Arriviamo qui Vai E si prosegue E qui siamo al paiolo magico Questo dove lo dobbiamo portare? Facciamo i camerieri? Sì E riportiamo qui Le varie tazze I clienti Ok Manca l'ultima. Dov'è che è? Qua. Ma sentite che c'è ancora quello che fa i versi. Ma dov'è? d'oro. 5... 6 su 10, su 200, ok. Sono 200 anche in questo gioco. Però sono solo 3 anni, quindi... O ci sono più missioni, e sono più lunghi in generale questi giochi. Cioè ogni anno è più lungo. Oppure... Ehm, questo non so cosa... Per cosa io lo sto facendo. Vabbè. Oppure... Um, si sbloccheranno tutti più velocemente, banalmente. Tac. Oddio, è diventata una farfalla. Indura esplode, ci dà i soldi. Ecco appunto. Immaginavo. Ok, va bene. Io sono curioso, ragazzi. Voglio, voglio testare le, le animazioni. Voglio vedere cosa fanno gli oggetti quando vengono, quando vengono, quando vengono colpiti. Mi spiace, sono curioso quindi vi beccate la mia curiosità. E vi beccate il fatto che io qui in giro faccia. interagisca con qualsiasi cosa io veda. Ecco qua. Guarda, tra l'altro, quanti soldi che hanno. questi li rimettiamo in ordine? eh? Sì. Perfetto. Questa la possiamo colpire Che fa la farfallino Perfetto Un botto di monete anche qui Poi Questa non l'aveva ancora colpita giusto? Esatto Poi le freccette lì per me sono distruttibili Infatti si può Interagire con qualcosa Erano troppo grosse per non esserlo Poi ci sono gli sgabelli Ah, ci fanno saltare in alto per prendere quell'oggetto, ok. Posta termine però. Guarda, vogliono saltare tutti su sullo sgabello. Ma che fanno? Ma perché sono così? Ma scusa. Ma vattene! Ma non è tuo lo sgabello. Oh. Vai, fammi prendere anche... Oh oh! Estia Jones, io vi, con vi confesso che non so chi sia. Ma zero proprio: Estia Jones. No, sono andato troppo lungo. Dai, fammi prendere almeno quello. Ok, perfetto. Poi qui possiamo fare così. Altro di questi cosi che non so però a cosa possono servire. Dai, cosa ti facciamo fare? Facciamo andare un po' in giro così. Abbiamo acceso il focolare. Ok. Possiamo salire Ah un altro in pericolo lì Era lui che faceva rumore eh? Ok Altro studente in pericolo salvato Grazie per tutte queste monetine Magari dietro hai una moneta blu No E possiamo poi anche colpire il ragno tra l'altro Perfetto Qui si può passare Sì Anche nel primo si poteva fare questo Questa era un'area praticamente uguale al primo e si poteva andare qui dentro, dove si potevano vedere i filmati qui, appunto. Io voglio solamente prendere le monetine e andarmene, non voglio vedere i filmati. Possiamo anche interagire con i vari pezzi di arredamento. Qui dietro abbiamo... Signora Fig, ok. La signora Fig invece la si conosce molto bene. Qui ci servono 200 mattoncini d'oro. Quindi, quando li avremo tutti, non li avremo tutti in questo playthrough, già vi avverto. Però, se li collezionerete tutti, andate lì e probabilmente sbloccherete qualcosa di particolare. Magari un livello bonus. Ah, qua si può tra l'altro entrare. Questi cosa sono secondo voi? Occhiali comici. Guida avanzata. Travestimento. Bacchette carota. Ok, sono i, sono i trucchetti alla fine, no? pacchette carote, trascimento, chiari comici ok va bene se volete divertirvi a fare quelle cose lì andate tranquillamente lì però adesso io direi di andare avanti a questo punto eh dai andiamo qui oh questa è una zona completamente nuova non ci eravamo mai stati qui possiamo colpire questi sì Va bene, abbiamo ancora il fantasma che ci guida. Devi essere un personaggio con una chiave per aprire le serrature. Personaggi con una chiave. Eh, abbiamo colpito la fermata dell'autobus. Qui possiamo magari azionare quella leva. No, vero? Non possiamo colpire il notte tempo comunque. Allora andiamo avanti Il fantasma ci dice che dobbiamo andare di qua Quindi andiamo di qui Dobbiamo andare qui sotto Vai Anzi aspetta Ho visto un fungo Ah no non era un fungo Ah ho salvato uno strumento in pericolo Ok Pensavo fosse un fungo per saltare in alto e prendere delle monete blu Volevo fare una cosa così veloce Invece ho trovato uno studente in pericolo, meglio ancora. Tra l'altro, questo è un hub centrale è anche parecchio grosso. Qui posso. attivare un po' di musica che mi farà prendere il copyright. Grazie, gioco. Beh, era un'altra epoca, ragazzi. eh. Quando uscì questo gioco, i gameplay su. Era il 2011 se non sbaglio quando uscì questo gioco. I gameplay su YouTube esistevano, ma non erano così tanto. Tanto diffusi. Eh? Cioè, erano pochi che li facevano, e insomma, ci, ci vuole un po' prima che effettivamente si sviluppassero i vari gameplay. Ok. Qui abbiamo i vari coni stradali. Che non so cosa servono esattamente. Ne abbiamo comunque azionati. Dai, dammi le monetine infame, non mi dai nient'altro, vero solo monetine. Ah posso colpire il lampione? Però anche lui non mi dà nulla La macchina anche men meno Io posso colpire questi? Sì Però non cambia niente Vediamo di qui cosa c'è Giusto per curiosità Ok abbiamo messo via quelle cose Qui qua però non possiamo ancora passare e i coni è inutile che li colpiamo, abbiamo visto, no? Servono a niente. Questo però lo possiamo. Ah, lo possiamo svuotare. Ok, facciamo i turbini. Vai. Mi dà un premio, un bel mattoncino. No, un altro studente in difficoltà? Ah no, una red box. Però questa non. Io anche nel primo non ho capito a cosa servono queste robe. Cioè dove le devo portare? Boh, Non si capisce. Di dentro abbiamo un personaggio, però è chiuso per adesso questo. Posso magari colpire lì, no? Dovrò imparare un incantesimo che mi permette di accendere la luce così da aprirlo. La butto lì. Ok, dai, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare qui, immagino. O quasi tutto, perlomeno. La cabina telefonica non l'avevamo colpita. Così, basta? Dai, peccato, mi aspettavo di più dalla cabina telefonica. Prendiamoci queste monettine che sono qui dietro. Così da finire del tutto questa parte. Ecco fatto, andiamo. Ok, stazione. Allora, altro studente lì in difficoltà. Mentre distruggiamo i suoi bagagli, poi lo salviamo, vai, salviamolo. Tac. Studente in pericolo, salvato. Poi... Qui possiamo distruggere sto poso Prenderlo di mira a canirci Ah è vero che lo studente in difficoltà poi Rilascia un bordello di soldi E si prendono anche Molto volentieri Ho fatto, Abbiamo distrutto questo poso E non è servito a nulla Il gufo qui ci dice qualcosa nope. Zero Allora continuiamo da questa parte. Questo coso qui Possiamo distruggerlo. Poi anche questi immagino siano distruttibili. Tutto è distruttibile qua di la verità. Però ci sarà Ron nel mezzo, eh, immagino. Come al solito. Ron sempre tra le palle, eh. Ok, possiamo distruggere un botto di.. Di roba qui. Guarda qua. Davvero un botto. Ok. Sto facendo tante monete, eh. Subito tante monete qui. E gretino. Ok. Questo vuole... Quella roba lì. Cos'è un biglietto? Un biglietto Lego vuole questo tipo? Dobbiamo comprarlo alla biglietteria Orfano babbano sbloccato Va bene personaggi random come anche nel primo Lego Harry Potter Orfano babbano va bene Qui possiamo prendere il biglietto buono Vai diamoglielo al tipo Cosa mi dai come ricompensa? Ok, mi fa entrare nel treno per, per proseguire nel livello. Perfetto. Non posso passare qui dietro. Ok. Qui posso usare crosta, giusto con Ron. In teoria. Quindi Ron, vai. Non puoi usare crosta? Ah no, è vero, giustamente non ce l'ho più. Lo scemo. Giustamente non ce l'ho più grossa Vabbè dammi, dammi le bottigliette qui Ok però qui sopra non possiamo saltarci per adesso eh. Mi serve proprio l'animaletto Ok dovremmo aver fatto tutto qui eh, Non posso colpirti Ah posso distruggerti le cose lì di lato e te le distrugo allora. E ho sbloccato così? Cameriera, piacere di gola? Come scusa? Eh? Allora, allora, immagino che sia il bar dove arriva all'inizio del primo film, all'inizio del sesto film: dove c'è la cameriera. Tra l'altro, ah ok, posso tornare indietro di qua, perfetto. Eh, dove c'è la cameriera. Però scusa, ma cameriera a piacere di gola sembra tutt'altro, posso dirlo. Cioè. Vabbè. Vabbè. Non pronunciamoci in merito. Iniziamo ad andare con il Hogwarts Express. Ecco che scatta ancora. Vado ragazzi, ma che cazzo? Cosa avevano combinato a livello di ottimizzazione su PC? Questi mostri. E Perché non è un gioco particolarmente pesante? Cioè, boh. I livelli sono, le aree sono piccole, contenute, la grafica è quello che è. E poi gli alberi lì dietro mi sa che sono bidimensionali, eh. A guardarli così. Uno su cinque, buono. Ritorniamo ad avere delle missioni, finalmente. Ok, posso colpirli di nuovo? Sì. Non ho capito a cosa serva però Probabilmente a niente Sono solo scemo io che lo sto facendo Ah sono con luna Bello Allora Forza Thierry Che luna qua non ha tempo per le tue cazzate Complimenti Vai mettiamo anche questi siamo a Dog's made tra l'altro. Qui non possiamo fare nulla. Siamo su questi. Perfetto. Ah, non posso andare sui binari. Ok, giustamente, la sicurezza prima di tutto. E gli ha tirato uno scatto che pensavo fosse crashato, eh. Già che non è ancora crashato, però è una vittoria. Dai. Che cosa possiamo creare? E qui abbiamo il 5 su 5. Cosa mi dai? Un personaggio? Sì. Il controllore della stazione. È il iconico personaggio di Harry Potter, no? Il controllore della stazione. Posso usare qualcosa qui? Oh? No. Niente. Quello posso colpirlo, sì. Monetine. Non posso passare qui davvero. Ah, ok, si sì, può passare. Spero che l'entrata era un po' più stretta di quanto immaginassi. Vai, andiamo. Bello però che ci siano un bel po' di spazi nuovi qui, eh? Negli anni 5-6. Tutte queste zone qui sono zone inesplorate. Per quanto riguarda LEGO Harry Potter. Ok, queste sono cose immagino da disotterrare. Qui serve il Wingardium Leviosa, credo. Ok panchina Vediamo eh Cosa c'è da fare qui Possiamo distruggere i sassi brava Luna Distruggi questi dannati sassi Così imparano Oddio M ha colpito Oh si è incazzato Si è incazzato L'abbiamo ucciso Boh Ma Non mi sembra una cosa normale Quella che è successa Vabbè Dettagli ragazzi Ora possiamo creare anche questo qui Tac 2 su 4 Ok bisogna, bisogna creare tutti gli animali allora Bisogna fare in modo che esistano tutti gli animali Non posso colpirlo? Sì che posso qua. Il fungo una volta creato Posso colpirlo di nuovo? No qui abbiamo fatto tutto, sì quella roccia lì però possiamo colpirla immagino, sì, esattamente poi proseguiamo di qui qui non possiamo ancora andare, vero? no, si va Oxmade da questa parte, ok noted ecco qua ma chi è sto tipo che continua a seguirci? non è con noi, ok Quanto li abbiamo colpiti quei poveri tizi? Poverini. Ok, qui abbiamo il Vingardium Leviosa. Classico. Vediamo un po', abbiamo un bel po' di cose da fare qui. Quindi con calma le facciamo. Ecco qua. Vai Vingardium Leviosa. E poi distrugge queste cose. Bene così. Ora posso colpirle in qualche modo? Lui mi sembra un po' confuso. Ce l'abbiamo spostato. Questo non si può usare. E quello è il... Il testral? Ok. Possiamo passare di qui? Sì. Basta spostare questi. Ecco fatto. Poi qui abbiamo un altro di quei funghetti dannati Ecco fatto crepa Poi vai Possiamo quindi sistemare la carrozza credo Credo che gli mancasse la ruota Sì E uno ce l'abbiamo Ne servono altri però E noi nel frattempo prendiamoci un altro po' di monete qui possiamo colpire quello no possiamo fare così oh va bene Di dietro c'è un segretino niente ok strano Lo seguiamo allora Op. ecco qua usiamo un po' luna perfetto Lì ci serve un bombarda. E l'altra nostra ruota è qui. Prima però di mettergliela, andiamo a vedere qui dietro cosa c'è. Devo magari fare qualcosa, eh? E a parte questo, qui ci serve l'humos. Sì, siamo siamo come tornati al primo anno del, del primo Lego Harry Potter. Cioè non sappiamo fare una sega a parte Wingardium Leviosa. Quindi dobbiamo imparare al più presto i vari incantesimi per poter uh, sbloccare la roba. Altrimenti non andiamo da nessuna parte. Questi posso in qualche modo azionarli. E. Sì. Questo però. Sì, anche lui no? Ok. Va bene. Ho fatto quello che devo fare. Il mio lavoro qui è finito. Quindi prendiamoci questa nostra ruota che è qui, colpiscila, grazie. Vai, mettiamola qui e possiamo partire. Per fare questa enorme strada, eh? cioè, è impossibile farla a piedi. Ok, Altra lagata di FPS. Allora qui ci serve un personaggio forte Per eh, Alcuni animali possono scavarne i punti indicati Dalle impronte di animale Grazie Ci serve un personaggio forte però Oppure possiamo fare una pozione Oh pozione sì. Però probabilmente più avanti Perché non colpisci questo luna che ce l'hai davanti Non ho capito E eh, se non lo miri non lo colpiscono praticamente caso ce la dai davanti ok altre monetine vai così ecco fatto ecco qua tac qui possiamo effettivamente usare il wingardi moleviosa 3 su 4 per gli animali, buono. E mi sa che abbiamo fatto tutto il possibile, no? A parte, se... a parte la... la civetta, non penso che questo conti come animale da sbloccare, no? Niente, mi sa che il quarto animale è bloccato da qualche parte, eh. non possiamo sbloccarlo, credo. Forse qui. Eh? No, qua non si può fare nulla per ora. O oh, forse si aspetta? Oh sì, attenzione! 4 su 4 perfetto. Non era un animale, era un, un, uno stregone. Però l'abbia sbloccato. Vai, Harry, fammi saltare. Lo fai? Dai, Harry, lo fai. Mi fa saltare qua. Non lo fa l'intelligenza artificiale, vero? No? E non, no, no, ok, non penso sia qualcosa che si possa fare. Serve quello, perfetto. Allora, posso colpire il testral? No? Andiamo dalla Megranite. Abbiamo fatto il 4 su 4 anche qui? Vai. Sarà la presentazione dei professori, immagino, no? La Kuman. Pitone la amme e la mela Eccola lì. La borsetta. <ride> Il presidente si è addormentato, giustamente. E eh, lui avrà i suoi classici incubi. È tardi? Bisogna andare? È tardi? Bisogna andare. Allora, Wingardium Leviosa qui prima di tutto. Ecco fatto. Poi si può, si può fare tutto il resto. Vai, Wingardium Leviosa anche qui. Tac. No abbiamo colpito un tipo poverino Allora Ok come nel primo possiamo far saltare i letti E qui possiamo distruggere le robe E poi ricostruirle Per prenderci altre monete Beh, okay, buono Ecco qua Vai salta Perfetto. Salta anche qui Prenditi quella moneta Ah, ecco qua, ci sono pure ore di Stendardi da tirar giù E questo ovviamente l'abbiamo già fatto, quindi Distruggerlo e ricostruirlo non ci dà nulla, giustamente Ah, gli poi possiamo colpirli un'altra volta Va bene Qua abbiamo fatto questo Ok, quello lo possiamo colpire, sì E poi lo dobbiamo ricostruire però Ok. Qui possiamo fare qualcosa invece Aha. Uh -huh. Interessante Dobbiamo saltare anche questo letto Poi ricostruiamo questa lampada Anzi questo comodino Guardate quante monete che ci tirano tra l'altro Sbaglio sono molte di più rispetto al primo Harry Potter Cioè è, è proprio cascata Ho capito che ai giocatori piace avere la sensazione di raccogliere tante monete, no? Quindi via, te ne tirano un botto. Poi probabilmente avranno messo tutte le cose sbloccabili al doppio del prezzo. Però nel frattempo a te sembra di aver preso un sacco di roba. Vai, tiriamo giù anche questo stendardo. Volevo, volevo ricolpire lo stendardo, però io. Ecco qua. E abbiamo fatto tutto? Tutti gli stendardi tirati giù? Mi sa di sì. Possiamo proseguire allora. Pops. Allora, qui vediamo cosa c'è da fare robe nascoste, come al solito E questo è molto simile al primo, eh Come luogo, come stanza, è praticamente identico, anzi Questa la possiamo colpire? Eh? Forse no Ok, abbiamo colpito quella roba lì in fondo Ok, questa è uguale i fiori. Si è sacrificato Harry per prendersi un po' di, di monete. Qua ci serve un incantesimo che venga al fuoco. Oppure un enigma ambientale, bisogna prendere qualcosa da qui. Ecco fatto. Monete, monete ovunque. Ah, qua devo tirarli come con gli gnomi nel secondo, vediamo, eh. Un aspetta. Vai. Ho preso Harry il pigiama. Ok. Ah, poi posso rimetterle. No, oh, aspetta, cosa sto facendo? Boh. L'ho rimessa in ordine? eh? Non ho capito. Questa posso distruggerla e rimetterla in ordine. Il tipo lì però rimane tra le fiamme eh? Oh E invece Mi sa che ha trovato il modo di salvarlo Non buggarti Ari, per favore Dai Prendi la scala Non prendi la scala sto tipo No che okay, ha colpito la scala Ma non è servito a nulla Oddio Colpito anche quella roba di sopra Ok c'era lo stendardo lì Non l'avevo visto Bene E qui posso Ricostruire il tavolino Sì Cioè praticamente hanno Fatto in modo che tu possa distruggere un botto di roba E ricostruirla E questo ti dà Un botto di monete praticamente Ok Vedete così E poi la rimetto a posto Ok Allora libreria. Monetine, eh? sì Ok. Qui invece Altra libreria Perfetto Rimettiamo a posto i libri Così facendo però possiamo salire Immagino ora, no? Abbiamo fatto una scala, sì E possiamo quindi sbloccare Questo personaggio Che è Ermione Abito da sera Ok, possiamo interagire con questo quadro? Forse no Oh, abbiamo distrutto l'aspirapolvere Questi non restano in piedi? Oh, forse no Perfetto eh, Possiamo, credo abbiamo fatto tutto qui, no? Credo di aver fatto tutto Proseguiamo allora. allora Allora, Wingardium Leviosa qui Tiriamo il quadro fatto, poi possiamo interagirci, no? Sì. Ah, wow. Ginny pigiama. Blah, blah, blah, blah. E Lì abbiamo le candele. Ok. Dai, perdiamo i fiori e diamogli a lei. Così possiamo passare. Ecco, facciamolo fare wrong, così il mio re singolo tutto, tutto un piano, eh. Ecco qua. E possiamo passare. Tra l'altro ci hanno pure dato dei cuori. Cioè, come se avessimo perso salute mentre facevamo questa cosa. E effettivamente c'era il fuoco. Quindi ci stava perdere un po' di salute. Perfetto, Harry come sempre oron in mezzo alle balle, illuminiamo questa zona. Ah, guarda lì sopra. Aha. Uno su 8. E anche qui. Due su 8. Poi possiamo costruire queste armature. Uh, gettone blu. Costruiamo anche queste. Guarda quanti gettoni blu. Buono. Posso colpirle poi? Come nel primo? No, non posso colpirle. Ok. Questo però lo posso colpire, sì, entrambi. Ok. Fiorellini. Perfetto. Questa è la Humbridge, oddio. Posso colpirla? Palle che non te la fanno colpire. L'unica cosa che voglio fare in questo gioco era colpire la Humbridge. Vai. Sbaciocca un po'. E abbiamo anche i fiorellini qui. Poi, Stendardo lì sopra. Molto più bello questo che appunto devi sbloccare gli stendardi che scendono. Che sono appunto decorazioni, eh. Rispetto al primo dove devi semplicemente colpirli ed erano già lì. Molto molto più carino. Qui abbiamo. Devi conoscere la magia nera per utilizzare oggetti di magia nera. Quindi ormai i steppe verde sono magia nera. Ormai, ormai è andata. È così. Vai, stendardo. Poi altro stendardo qui sopra. Ho fatto. Quello lo posso colpire? No Questo posso interagirci? Ah però non ci dice il colore Devo tipo tentare a caso Hermione può farlo magari Sono un serpeverde magari eh, Infatti No via via via Va, No vattene basta Sono un serpeverde evidentemente Può decifrare il codice e Infatti qui c'è una pozione di succo. Lo posso fare qui? Boh. Ci verrà spiegato più avanti, immagino. Guardiamo un attimo da questa parte, se c'è qualcosa che possiamo fare. Questo almeno può farlo, però. Credo no. Ah, innanzitutto, ripariamo questo. Ecco fatto. Prima cosa. Poi, distruggiamo un po' di roba qui sopra. Tra cui appunto lo stendardo. Vai, facciamo inferire tutto qui sopra. Ecco qua. Perfetto. Oliernione è tutto tuo. Hai un libro tu, no? Ok. No, ho sbagliato. Oddio. Oddio, ragazzi. Sono diventato rincoglionito tutto un tratto. Ok. Stranissimo eh, boh, sbagliare questa roba. Ok, sblocchiamo quindi questa zona. No, sblocchiamo un personaggio Ron, pigiama blu Ok E proseguiamo da questa parte Allora, vediamo cosa c'è di qui Un altro vingardium leviosa Tu però dovrò metterti qui sopra, ovviamente Ok, non è abbastanza però Allora, intanto Oddio No, volevo solamente Ecco, ho fatto colpire il... Lo stendardo di sopra se... se Harry si spostasse magari Ecco fatto, 8 su 8 Bene Mattoncino blu Anzi mattoncino d'oro Scusatemi, ho sbloccato Ho visto il blu dello standard qui mi sono confuso L'ambridge continua a seguirci a rompere le valle Posso passare qui? Mi serve comunque qualcos'altro per passare eh? Guarda, non lo colpisce Cioè, ce l'ha davanti ma non lo colpisce Aia, oh Forse devo spegnere questo incendio in qualche modo Però mi sa che devo imparare tipo agguamenti o qualcosa di questo tipo Altrimenti non lo spegnerò mai Devi conoscere la magia nera Ah ok va bene Vai prendiamoci questo mattoncino d'oro Per aver tirato giù tutti gli standardi Ho fatto proseguiamo Questa volta andiamo verso il basso Ora vediamo che cosa c'è da fare Abbiamo il quadro che ci saluta, giustamente. Saluta i prescelti. Ah, qui. Cos'è, un gatto? Scusa. Va bene. Vai, ricostruiamo l'armatura. Questa qua che si mette a farla verticale davanti a noi, esibizionista. Allora, qui. Questo non lo possiamo distruggere, credo. No. Allora, l'armatura possiamo interagirci? Sì che possiamo interagirci. Ancora? Come nel primo? Sì, però se Ron si spostasse, magari. Ok. Mi sembra che avesse fatto un'animazione diversa. Quindi fai un'altra, sì. Animazione assolutamente diversa. E poi ricostruiamola. Vediamo se è come nel primo che poi cambiano colore. Questa volta però se la colpiamo non ci dà niente, giusto? Ok, perfetto. Allora andiamo. Guarda l'Ambridge! <ride> che separa i piccioncini, va bene, prendiamoci un po' di monetine qui, L'Ambridge ha già iniziato quindi il suo regno di terrore, eh? vai attiviamo queste torce, cosa che si faceva anche nel primo capitolo, vai facciamo giocare l'armatura con la sua roba. Ah c'era dentro uno studente qui Studente in pericolo salvato Va bene Va bene Mi godo questi soldi Vai rimettiamo a posto l'armatura Ecco fatto Poi qui ci sono un bel po' di soldini da prenderci Guarda l'Ambridge in mezzo alle balle Allora Vai diamo la spada all'armatura. Buono? Mi ha buttato via il coltellino, giustamente. Guarda come, come si la bulla con la sua nuova spada, eh? Cosa fa? Oh, ho dato comunque un bel po' di soldi, quindi a me va bene. E abbiamo sbloccato Susan Ossas. Ma chi è? Ma che, che personaggi sono questi? Scusatemi, non li conosco. Voi li conoscete? Perché magari sono io che sono indietro, eh. Tac. E tac. Ok. Possiamo poi ritirarli su? Ah, possiamo poi ritirarli su, va bene. Però direi di lasciarli giù. Armatura. Guarda la Umbridge incazzata. Armatura. Qui c'è l'armatura per favore, grazie. Poi oh, di nuovo, armatura. Bene così. Ed infine ricostruiamola. Ottimo. Un bordello di soldini. Proseguiamo da questa parte. Giusto per vedere appunto come l'hanno cambiata la questa sala qua che era uguale appunto. C'era anche nel primo Lego Harry Potter. Allora, torcia. Torcia. Ok, qua forse possiamo fare il 6 su 6 subito, sì. Ah, Goduria, rispetto al primo, dove dovevi aspettare, tipo, l'ultimo anno per poterlo fare. Perché ce n'era una bloccata da un lucchetto. Infami. Vai, mattoncino d'oro. E si gode. 13 su 200. E non abbiamo ancora abbiamo fatto, tipo, solo un livello. Abbiamo già 13 mattoncini. Qui non si può fare nulla, giusto? Bisogna aspettare. E allora proseguiamo. Seguiamo da questa parte. Ok, di qua non si può andare, evidentemente. Ok. Vai, accendiamo quindi questi. Così almeno anche un po' più bellino l'ambiente qui. Poi noi dobbiamo andare là sopra, perfetto. Quindi a questo punto eviterei di esplorare tutta questa zona qui inutilmente. Ma andiamo direttamente sopra. E rimandiamo l'esplorazione più tardi qui. Vai, tiriamo questa. Facciamo giocare la statua. Questa, tra l'altro, che missione può essere? Del quinto anno. Qui possiamo tirare giù gli stendardi. E qui serve bombarda. Immagino. Sì. Vai, rimettiamo a posto la statua. Ho sentito. Ah, è Pacioc lui. Ma che missione c'è con Pachok nel quinto anno? Non ho presente. Ah, qua ho rifatto la stessa cosa, scusatemi, non volevo. Posso colpirla, no? Beh, a questo punto, ragazzi, entriamo da Pachok. Ah, è la prima lezione di difesa contro l'arte arti scure in cui non si fa nulla, è questa. Va bene. E' incazzato Ma bisogna costruire un mega aeroplano E tirarglielo addosso Ok Allora Vai Vai Perfetto E uno ce l'abbiamo L'ingrediente Devo metterlo qui? No Questa palla la posso andare al tipo Tieni. Ok Allora dov'è il... il Paiolo dove mettere la roba Perché non lo vedo Devo sbloccarlo magari prima Perché non vedo il paiolo Oh Vediamo cosa, cosa possiamo fare Nel frattempo allora eh questo, ok. Qui devo conoscere la magia nera. E eh, va bene. Poi di qua. Non vedo a chi dare questa cosa. Buono? Forse così. Eh? Ora possiamo. Ah, ok, ora possiamo costruire il paiolo, immagino sia questo. Ok, trovato, trovato. Vai, butta dentro. Poi... Qua possiamo fare così. Per la clessidra. Il campanello. Così. Un po' di monetine extra che non fanno mai male. Poi qua ci serve qualcuno di forte. Uh, intanto prendiamo questo e buttiamolo dentro. Ed ora ci manca solo lo scheletro Non possiamo colpire quel tipo lì sopra? Scusa eh, un secondo Per aiutarlo? Ok, sì, era uno studente in difficoltà appunto Studente in pericolo, salvato Se non poteva scendere normalmente Devo aspettare che qualcuno lo colpisse con un incantesimo E eh, va, bb Questo continua a ridere Ridi ancora va? Questo non possiamo colpirlo, no? La civetta nemmeno Qui non possiamo entrare eh, Quello è inutile, quello non si può aprire Questo non si può fare Qui però c'è qualcosa Ok, abbiamo rimesso a posto dei libri Il candelabro possiamo colpirlo o no? Ma qui si può fare qualcosa, sicuro Può colpire questo, appunto Ecco qua, un botto di monete poi dobbiamo colpire qualcosa di sopra. Oppa. Ron, spostati però. Niente, c'è Ron. Ok. Qui ci sarà l'ultimo ingrediente, appunto. Andiamo a tirarlo qui dentro. Vai, bevila. Ok, pozione della forza. Ed ora possiamo tirare qualcosa da questa qualche parte? Qui, sicuro? Sì. Poi costruiamo qualcosa. Ah, perfetto, era l'aereo che voleva costruire Ron. Così facendo abbiamo imparato la pozione della forza immediatamente. E' quella ecco Ambridge incazzatissima. <ride> <ride> Bello come gli abbia chiesto di poter usare la bacchetta Ci ha saltato sul tavolo e gliel'ha sbattuta in faccia Ok Divieto di ciao. Ah ci sta togliendo tutte Tutti gli incantesimi Ok Abbiamo fatto questo e direi che per questo video è tutto, abbiamo fatto un po' di free roam in questo video, non abbiamo fatto una vera e propria missione, abbiamo però anche imparato la pozione della forza e abbiamo effettivamente iniziato il quinto anno qui di Lego Harry Potter. Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!